allora ragazzi oggi vi voglio parlare delle visite su un sito web che cosa voglio dire ogni sito web che si rispetti per essere ben visto anche da google ha bisogno delle sue visite ovviamente come tutti ben sapranno ci sono tantissimi trucchetti per poter avere queste visite in maniera non del tutto etica Uh, vi voglio presentare un bot dove vi lascerò il link in descrizione che in pratica ci fa una serie di visite non italiane uh, e allo stesso tempo possiamo usarlo però per i, siti, i nostri siti che non siano uh, in lingua originale, non siano in lingua italiana ovviamente bisogna usarlo con criterio il bot si chiama Simple Traffic Bot dove possiamo utilizzarlo, possiamo utilizzarlo in questo modo. Selezionando l'URL, eh, il numero totale di visite possiamo eh, selezionare questa opzione addirittura se metterlo in maniera visibile oppure no, oppure eh, il numero di tread praticamente il quante visite insieme. Eh, sul nostro sito e addirittura il numero di visite per continente ovviamente poi c'è la per la frequenza di rimbalzo tempo minimo e tempo massimo di permanenza tutto questo possiamo selezionarlo possiamo selezionare anche quest'altra opzione io preferisco selezionarla click random linking website cioè possiamo dire al bot clicca da qualsiasi parte all'interno del nostro sito non fossilizzarti su una sola e singola pagina io vi faccio subito mm, vi faccio subito un esempio allora, selezioniamo un sito mio sito.it non so se adesso lo prenda oppure no in quanto non so se sia esistente oppure no quindi, numero totale di visitatori mettiamone giusto qualcuno per farci un esempio allora in modo visibile no lasciamo tutto così com'è random website e facciamo partire il bot come vedete già dice che nel momento in cui lo avviamo c'è una visita sul nostro sito per semplicità non ho Analytics aperto ma nel momento in cui il timer sta camminando appena arrivato ai primi 60 secondi che è il tempo minimo che abbiamo inserito ehm, che abbiamo inserito di visite sul nostro sito eh, ovviamente questo counter inizierà a, a camminare da solo ovviamente ripeto principalmente questo bot si usa per tipi di siti che non siano nostri e non siano principalmente in italiano aspettiamo ancora qualche secondo 48, 49, 50 qui dice che c'è ancora una visita nel momento in cui aumentano i secondi andiamo tra i 60 e gli 80 inizieranno ad aumentare le visite sul counter ripeto non voglio essere logorroico perché addirittura un software del genere potrebbe addirittura penalizzare quello che è il nostro sito quindi il mio consiglio spassionato è quello di non utilizzarlo principalmente per i nostri siti ragazzi mi sa che ho sbagliato questa cosina qui perché il mio sito.it non troverà non lo trova come sito quindi mettiamogli un sito il mio personale, personale come esempio quindi abbiamo stoppato il bot e facciamogli riprendere il tutto ah ovviamente dimentico essendo un software preattivato uh, l'ideale sarebbe nel momento in cui cambiamo l'url del nostro sito sarebbe quello di chiuderlo e riaprirlo per avere la piena funzionalità di quello che vogliamo fare noi comunque attendiamo ancora qualche secondo ripeto purtroppo non ho analytics su questo computer altrimenti vi avrei fatto vedere che uh, il software insomma funziona ed anche abbastanza in maniera discreta attendiamo ancora qualche secondo ovviamente il numero totale di visite, ne abbiamo messo una 20, 20. Uh, visible mode abbiamo messo no nel senso che non vogliamo vedere quello che fa il bot, ci vogliamo fidare aspettiamo ancora mm, qualche secondo aspettiamo i 60 secondi così vediamo se inizia a camminare oppure no allora ecco qua due visite con una permanenza tra i 60 e gli 80 secondi, man mano ovviamente andrà sempre più avanti sia la barra, questa barra qui, sia allo stesso tempo il counter. Ripeto, voglio essere, voglio, non voglio essere, ma lo voglio essere logoroico per l'ennesima volta. Usiamo questo software con criterio io vi lascio il link in descrizione ma usiamolo con criterio ragazzi perché addirittura potremmo penalizzare il nostro sito quindi usiamolo in maniera diretta ma precisa questo è tutto il software continuerà a camminare continueranno di sicuro ad aumentare le visite del counter L'importante è quando si cambia il link, non come ho fatto io, di chiudere e riaprire il nostro software. Vi lascio il link in descrizione, per qualsiasi informazione mi potete contattare direttamente al mio indirizzo email oppure in basso nei commenti. Ciao a tutti da Luca di Business SEO.